Ciao, sono Marco. Questa mattina sono a spasso col fedelissimo amico a quattro zampe, non so se si vede, quello qui sotto. E sono uscito per stressarmi un po'. Ora penserai, sì, vabbè, già che sei uscito, potevi andare a divertirti. Questa mattina voglio parlarti appunto di stress. È un termine che viene usato male, quantomeno in maniera molto generalistica perché esistono due tipologie di stress. Esiste uno stress buono e uno stress cattivo. Stress in sé per sé significa tensione. Ora c'è una tensione positiva e una ten tensione negativa. La tensione negativa viene generalmente, anzi esattamente, definita distress, mentre quella positiva è eustress, con queste due particelle messe davanti che sono di derivazione greca, dove dis significa male, cattivo, e eu significa bene, buono. Lo stress che mi sto causando io questa mattina è un eu stress. Lo stress negativo è quello che ci fa perdere le nostre capacità, ce le va a limitare, nel senso che ci sovraccarica e a quel punto non siamo più capaci di rispondere al 100% di noi stessi. Mentre lo stress positivo, l'eustress, è quello che hai, per esempio, prima di una gara, è quello stress che ti spinge a dare di più, a fare di più. Lo spiegavo giusto qualche giorno fa a mio nipote, molte persone generalizzano con questo termine stress e non dovrebbe essere fatto perché lo stress può essere estremamente positivo. Ecco, era una piccola pillola di precisazione sullo stress questa mattina. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe in questo boschetto meraviglioso, era tanto che non ci passavo e vedo che è rimasto così, intonso allo stato naturale, come piace a me. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.